Sì, e anche sul ruolo del sindacato e il contributo che può dare in questa fase. Uh, cercherò di essere rigoroso con i tempi perché ho visto allarme nella presidenza. Quindi vi tranquillizzo in partenza. Dice bene Luigi Mariucci questa m, politica sul lavoro del governo è una politica essenzialmente uh, riconducibile a idee di destra, ma oltre a essere una politica di destra, è una politica che non avrà l'effetto che viene propagandato ogni giorno non aumenterà l'occupazione favorendo i licenziamenti non uh, migliorerà la qualità delle assunzioni e non ci sarà l'inversione di tendenza che invece avrebbe bisogno di questo Paese cioè passare da una um, uh, da una impostazione che soprattutto negli ultimi tempi punta a ridurre i diritti del lavoro ad abbassare le tutele e ad abbassare i salari come strumento per attrarre investimenti esteri perché questo è il punto ad un'idea alter un alternativa e cioè un modello di sviluppo che si fondi sul cambiamento della specializzazione produttiva che punti al lavoro di qualità che punti alla sostenibilità che punti alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico archeologico all'ambiente e che quindi richiede un forte ruolo dello Stato e un forte ruolo anche del lavoro organizzato. È possibile, non è una velleità uh, di qualche filosofo. E noi crediamo che una sinistra che uh, non può che essere sociale, se deve dirsi tale, definirsi sinistra, debba assumere questa priorità. Uh, L'alternativa quindi deve essere uh, messa in campo e anche in tempi, in tempi brevi e deve essere, messe, deve essere uh, messa in campo e praticata necessariamente attraverso non solo proposte politiche ma anche iniziative che stanno dentro il corpo, il corpo della società. Lo sciopero, di ieri, lo sciopero generale di ieri che è riuscito e che ha avuto alti tassi di partecipazione dimostra che c'è una forte attenzione delle persone che lavorano in modo diverso perché non è vero che esiste una rappresentanza del lavoro uh, mainstream per cui uh, c'è solo il sindacato che organizza il lavoro standard a tempo indeterminato che peraltro, come ben sapete è sempre di meno esiste una rappresentanza del lavoro articolata che ieri ha messo in campo una coalizione sociale abbastanza ampia può essere più ampia può interessare il mondo uh, delle partite IVA il popolo dei freelance uh, che uh, hanno anche loro ha assunto delle iniziative di mobilitazione contro le politiche del governo e uh, deve puntare a costruire, insieme al cambiamento di una politica dello sviluppo, una grande battaglia per l'allargamento del welfare, uh, per l'estensione dei diritti di cittadinanza nel lavoro e per la definizione di uno statuto del lavoro che sia all'altezza delle domande che, che vengono espresse nel tempo, nel tempo presente. Uh, il sindacato è stato rappresentato come una forza di conservazione. È stato dipinto... Uh, e su questo a volte noi diamo un contributo ecco. ma è stato dipinto come uh, una, un freno allo sviluppo in un registro uh, narrativo che appunto è tipico della destra ma che fa anche sulle nostre su errori del passato sui nostri, sui nostri limiti in realtà esiste un sindacato che ogni giorno rappresenta il lavoro diviso il lavoro frammentato, il lavoro che uh, non appartiene a come il governo uh, vorrebbe che fossimo c'è una uh, grande quantità di esperienze sindacali, oggi ne ascolteremo alcune, uh, che sono in realtà l'esatto opposto di quello che Renzi racconta del sindacato, appartiene al quotidiano di molti di noi. Uh, pensiamo che queste uh, esperienze sindacali, queste esperienze di rappresentanza, debbano diventare la norma, possano diventare la norma, Uh, lo dimostrano in tante, in tante occasioni e la scelta di ospitarle anche uh, in questa sede è probabilmente un passo in avanti anche per questa um, idea essenzialmente subalterna a una politica neoliberale, dice Gigi, un paradigma insomma anche superato, comunque appartenente alla destra più, più tradizionale uh, a, cambiare, a cambiare strategia. Uh, le urne sono vuote sono vuote del popolo della sinistra che pensa che serva un'iniziativa sociale che rafforzi anche una mobilitazione e su questo chiudo davvero che non potrà che mettere in discussione poi uh, quelli che sono uh, i paradigmi economici dominanti che sono quelli imposti da un pezzo dell'establishment uh, finanziario uh, e che comunque impediscono se non messi in discussione di mettere in campo una politica dello sviluppo diversa fondata sul lavoro sul lavoro di qualità e sulla rappresentanza di un lavoro vasto grazie Grazie Francesco, noi abbiamo previsto l'intervento di, di Ilaria Lani che io peraltro non ho visto ancora, allora, qui che, eh, perché Ilaria Lani è nella cioè nella, nella, nella categoria dei testi e dei chimici della CGL, ma ha una storia della CGL che l'ha vista in prima fila delle vertenze per, per i giovani, per i, per i precari, cioè per, per rendere visibile. Quel, quel mondo del lavoro che viene, che viene generalmente definito in, invisibile. Ecco Ilaria. Sì, salve, grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Allora io parto dal, dalla, da una storia che mi è capitata qualche giorno fa, eh, come... come come mi ha detto adesso, mi sono occupata per anni di giovani, di precario, adesso nella categoria dei testi e dei chimici mi occupo del lavoro tradizionale, del lavoro operaio. Qualche giorno fa ho incontrato una delle tante Marte, vi ricordate la Marta che Renzi ha usato a pretesto eh, per avviare la sua guerra allo Statuto dei Lavoratori? Ecco, eh, questa, questa Marta che ho incontrato mi ha raccontato la sua storia, mi ha detto che eh, aveva fatto un, un figlio, aveva avuto il periodo di maternità obbligatorio e facoltativa e al rientro nella sua azienda gli è stato detto che ehm, si erano resi conto che il lavoro era calato, che senza di lei era possibile andare avanti e quindi il suo lavoro non era più necessario e quindi lei sarebbe stata oggetto di, una, di un licenziamento. Eh, queste sono le storie che accadono quotidianamente perché il diritto alla maternità è negato per tutte e per tutti per tutti. Sono le storie che sono accadute e accadono per anni ai lavoratori e ai lavoratrici precari eh, che si trovano non solo a non poter godere appieno del, dell'indennità di maternità ma si, e, e, e della possibilità di, di fruire dei congetti parentali, ma in particolare si trovano appunto impossibilitati spesso a riavere il loro lavoro. Eh, così questo è il modello che stanno imponendo per tutte e per tutti. E questa lavoratrice che che ha incontrato l'altro giorno che a tempo indeterminato, eh, probabilmente con meno diritti, senza l'articolo 18, senza i diritti che in anni di lotte abbiamo conquistato, vedrà, eh, viene negato, vedrà negato il suo diritto a tornare nel posto di lavoro dopo una gravidanza. Allora parto da qui per dire che si sta affermando un modello, di ingiustizia e di prepotenza dentro il mondo del lavoro eh, dovuto dalla crisi, dovuto dal, dal neoliberismo da, eh, da, da, da un'esigenza imposta dal mercato di scaricare il rischio eh, sulle persone sui più deboli e questo è il modello, il modello che hanno sperimentato i lavoratori precari per anni, oggi viene steso a tutti eh, attraverso come dire, le, le norme di cui ci parlava prima il professor Mariucci, attraverso il demanzionamento attraverso i licenziamenti facili allora io credo che il, il primo tema da riconoscere sia questo, eh, ovvero il fatto che non si sta provando a costruire dei diritti universali, che è quello di cui oggi ci sarebbe bisogno, non si sta provando a immaginare le diversità del mondo del lavoro e costruire uno statuto de, de, de, de, del lavoro capace di guardare le diversità, capace di immaginare i diritti universali, capace di dare libertà e autonomia alle persone, si sta immaginando invece un mondo del lavoro che eh, si, si fonda con, su maggior subordinazione, maggior prepotenza, eh, maggior ricatto, questo è il tema. E eh, I lavoratori precari dopo anni di precarietà si troveranno forse ad avere un contratto a tempo indeterminato con la fortuna che eh, al primo problema possono essere licenziati con due spiccioli, Quindi questo è il modello che vogliono presentarci, peraltro faccio presente che tantissimi lavoratori precari, eh, per esempio i lavoratori a termine hanno in questi anni potuto impugnare eh, l'utilizzo illegittimo dei contratti a termine, liberalizzati dal governo Renzi, peraltro bisogna ricordarselo, eh, grazie proprio all'articolo 18, grazie alla possibilità di dimostrare che superati tre anni, quel contratto era da considerarsi eh, un contratto a tempo indeterminato e quindi in virtù dell'articolo 18 si poteva essere assunti. Questo per dire che le norme del Job Act non fanno altro che penalizzare esattamente il mondo del lavoro più fragile, cioè quello che sta cercando faticosamente di, di entrare nel mondo del lavoro e di guadagnarsi eh, un posto appunto nel lavoro e nella società. Allora, io credo che qui si tratti la, della sfida che dobbiamo costruire, però. Prima di arrivarci, di raccontare due o tre cose, eh, mi, mi è venuto in mente con la storia di, di, di Marta dell'altro giorno, mi è venuto in mente eh, un film, non so se l'avete visto, il film dei fratelli Dardenne, eh, Due giorni e una notte, un film molto, molto drammatico che racconta il mondo del lavoro di oggi, racconta di una lavoratrice che si ammala, che rientra, viene licenziata eh, perché i colleghi sono, sono chiamati dal datore di lavoro a votare tra un premio di produzione e il suo licenziamento. Questa è l'alternativa eh, che stavano di fronte. E la cosa è, è, è, è ovviamente, da qui parte appunto la storia del la lavoratrice che cerca di convincere i colleghi a, a votare per lei e non votare per il premio, però questa storia drammatica racconta di un mondo del lavoro in cui la barbarie si è potuta eh, affermare anche perché eh, siamo di fronte a una guerra tra poveri terribili, il sindacato sconta tutte le difficoltà a organizzare i precari ma anche a costruire solidarietà tra inclusi ed esclusi, proprio perché la, la, la paura, la ricattabilità, eh, che emerge in un contesto di questo tipo è tale che di, eh, rende molto più difficile costruire battaglie unitarie eh, ed è quello che abbiamo il messaggio che abbiamo provato a lanciare con lo sciopero generale di ieri, Che ovviamente però è oggetto di costruzione faticosa ogni giorno. Allora la cosa che io vorrei dire è che mi sconvolge è che sia proprio un governo che dice di essere guidato da un premio di sinistra a innescare e proporre oggi una guerra tra poveri, questa cosa è inaccettabile. Per quanto mi riguarda la sinistra è possibile se si fonda su valori come l'unità e la solidarietà che sono i valori che hanno costruito la sinistra in tutti questi anni, che abbiamo ereditato e che sono anche l'anima del movimento dei lavoratori. Allora noi abbiamo provato su questi valori in questi anni a costruire le esperienze anche a partire organizzazione dei lavoratori precari, forme anche innovative di partecipazione, eh, forme di coalizione sociale come diceva Francesco tra, mh, tra tipologie diverse di lavoro anche chi oggi legittimamente vuole eh, costruirsi un profilo professionale come lavoratore freelance ma è molto più debole di lavoratori autonomi di altre stagioni e appunto a partire dai diritti universali possiamo ricostruire l'unità che tanto eh, vogliamo perseguire e niente, ho concluso dicendo che eh, noi siamo appunto in una stagione in cui eh, abbiamo, i lavoratori sembra che abbiano, se un tempo le grandi conquiste nascevano in un mondo del lavoro in cui sembrava ci fosse tutto, tutto, tutto da conquistare oggi sembra che sia l'impressione che abbiamo tutto da perdere e probabilmente anche questo genera paura, genera ricatto eh, e genera divisione, abbiamo bisogno di ridare un messaggio di speranza, un messaggio di appunto costruzione di battaglie eh, che uniscano, battaglie universali eh, penso sia questo il compito eh, del sindacato, sul il sindacato mostra molti limiti, ma anche qualche tentativo di sperimentare, di innovare. Eh, questa è la storia del sindacato, che dobbiamo anche in qualche modo eh, rispolverare sempre di più, ma questo è il compito appunto anche della sinistra, attraverso eh, battaglie che nel concreto, nei territori, possono rimettere insieme le persone e dare risposte eh, unificanti alle persone. E infine vorrei concludere su una nota, se vogliamo, biografica. mi ritor Ritorno a Marta e alla questione della maternità. Io... Eh, probabilmente, ehm, dico, confesso questa cosa, avrò l'opportunità, la, la possibilità di utilizzare questo famoso bonus bebè, eh, perché avrò una figlia nel mese di aprile, eh, ma molto sinceramente eh, preferirei che mia figlia potesse avere un asilo nido, un asilo nido con altre bambine ed altri bambini di tutti i ceti sociali. Con delle maestre e dei maestri che sono contenti di fare il loro lavoro perché hanno un rapporto di lavoro stabile. E credo che tutto questo, questo qui sia il valore sociale della sinistra, credo che questo valga molto, molto più di 80 euro al mese. E credo che per questo dobbiamo batterci, per questa idea di sinistra e per questa sinistra possibile. Grazie. Grazie. Questa, questa immagine più, più ampia e più variegata del, dell'espressione del mondo del lavoro diamo la parola a Beppe Allegri che è qui anche come rappresentante di un'associazione un che potrei anche definire un movimento che si chiama Quinto Stato credo che con questo si qualifichi. Non, non lo vedo Beppe Allegri non lo vediamo e allora, allora più o meno sullo stesso tema diamo la parola a Emanuele Toscano, che è un ricercatore che su questo mondo si è esercitato e che ci dirà quindi anche la parte anna dopo Emanuele Toscano parlerà Anna Solo. Buongiorno a tutti e a tutte. Io Emanuele. La vicinità è un po' i microfoni, anche quando parlano dal codice. Grazie. Le diapositive? Va. Dunque, io vi presenterò molto brevemente, mh, purtroppo, i risultati di una ricerca che ho coordinato e che è stata finanziata dal, dall'FLCCGL, fede dalla Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, questo per, dire, diciamo, per smentire il luogo comune che il sindacato non si occupa di precari. La ricerca ha avuto come obiettivo quello di capire, in maniera approfondita e strutturata quali sono i, qual è la condizione del precariato universitario. Eh, la ricerca è stata costruita eh, su tre livelli, abbiamo fatto un'analisi dei dati del Cineca, abbiamo fatto un questionario online che ha raccolto 1864 rispondenti e abbiamo fatto delle interviste in, in profondità in tutte le università. Brevemente come era composta la, la piramide universitaria del personale universitario prima del 2005, prima dei numerosi interventi, riforme che sono entrate diciamo che hanno cambiato il sistema universitario, la figura del ricercatore a tempo indeterminato era appunto a tempo indeterminato. Con la, mh, la riforma Moratti e con la riforma Gelmini poi questa figura si è diciamo, precarizzata ed è, diventa, ed è stata strutturata dai ricercatori di tipo A e ricercatori di tipo B. Il ricercatore di tipo A è il ricercatore più sfigato che ha tre anni rinnovabili per due e il ricercatore di tipo B è quello a cui tutti ambiscono perché è la figura che è associata ad una tenure track, cioè ha la possibilità di essere poi successivamente assunto. Eh, questi cambiamenti del mondo universitario hanno portato a ehm, diciamo una ricomposizione del personale, e il personale universitario ad oggi, al 25, eh, diciamo, praticamente ad oggi, al 25 eh, novembre di, di quest'anno, è composto per il meno della metà da personale strutturato. Il resto del personale dell'università, che lavora nei nostri Atenei, che fa lezione eh, e che porta avanti tutto il sistema della ricerca, è soprattutto personale a termine. Dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo determinato. Ehm, dalla prossima diapositiva si vede chiaramente come nel, negli ultimi dieci anni c'è stato un trend che ha fatto crescere il, eh, la, i temporanei all'interno di dell'università dal 2004 al 2014 la riga la più bassa, la riga rossa, eh, c'è stata una contrazione dei eh, lavoratori a tempo indeterminato, che è la linea gialla, ma nonostante questo il saldo è ehm, comunque positivo: nel senso che il personale universitario aggregato è comunque di più rispetto al 2004. Questo perché? Perché i contratti che sono stati attivati sono stati soprattutto contratti di tipo precario e tra i contratti di tipo precario quelli diciamo, mh, peggiori da un punto di vista delle tutele, cioè l'assegno di ricerca. L'assegno di ricerca non è nient'altro che un contratto parasubordinato eh, mascherato eh, da, da altro. Il, come vedete, la linea gialla è il numero di assegni di ricerca che sono stati attivati negli ultimi dieci anni, gli altri invece sono i contratti che ehm, in qualche modo hanno permesso prima, e poi quando la legge è cambiata, ehm, permettono diciamo, dopo la tenure track di eh, diventare di ruolo, di, di, diciamo, di entrare in ruolo all'università. Eh, diciamo, il grafico parla da solo, non credo che sia il caso che lo commenti. Eh, nel 2014 c'è stata una eh, compressione del personale universitario dovuto all'uscita eh, di molti che sono entrati con l'Opelegis negli anni 80, eh, quindi tantissimi pensionamenti, pochissime eh, assunzioni dove vanno a finire tutti, eh, tutti questi precari semplicemente vengono eh, espulsi eh, il calcolo che abbiamo fatto se possiamo andare più veloce con, lui, con le diapositive, eh, abbiamo visto che su 100 persone che hanno avuto almeno un assegno di ricerca negli ultimi 10 anni solamente il 6,7 è entrato in ruolo, cioè su 100 persone che hanno avuto un assegno 93 sono a spasso eh, nel 2015 succederà qualcosa di ancora più grave perché scadranno i 4 anni dalla riforma Gelmini. La riforma Gelmini impone un vincolo temporale al numero di assegni che possono essere attivati per ogni persona. Quindi, più di 4 assegni non li puoi fare se non riesci ad eh, entrare, se non riesci diciamo, ad avere un contratto che ti porta una tenure track, eh, dall'università te ne devi andare. Infatti, rispetto alla eh, la survey che abbiamo svolto online, che è stata risposta, come vi ho detto, da quasi 2.000 persone, abbiamo visto che il numero di contratti medi nel, in 5 anni, per ogni persona che ha risposto, è di 6,2, quindi più di un contratto ogni anno. Eh, se poi andiamo ad analizzare la coda della distribuzione, la cosa è ancora più eh, ridicola perché eh, mh, il 10% di, diciamo, delle persone che hanno risposto ha avuto tra i 13 e i 30 contratti in 5 anni il 16% non lavora più all'università tra le persone che abbiamo raggiunto e la cosa folle è che uno su tre non utilizza le competenze professionali che ha raccolto nella sua esperienza di lavoro all'università, così come la diapositiva non c'è ma ve lo dico a voce, il 30% al momento dell'aver della, diciamo, dell risposto al questionario era disoccupato, quindi noi abbiamo un ehm, esercito di assegnisti di ricerca che eh, portano avanti l'università, svolgono un lavoro gratuito e poi si ritrovano espulsi da questo mondo senza nemmeno la capacità di un mercato del lavoro di riassorbirli. Ehm, abbiamo anche chiesto come vi immaginate il vostro futuro fra dieci anni? La risposta più eh, condivisa, la risposta che ha dato più del 50% del campione è non ho nessuna idea di che cosa farò io fra dieci anni. E la cosa assurda è che se andiamo a vedere chi è che ha risposto a questa diciamo, chi è che ha dato questa risposta, sono soprattutto gli assegnisti che, eh, non, eh, che hanno risposto così. Rispetto, e mi avvio alla conclusione, rispetto alla, a, alla propensione ad andare all'estero, abbiamo visto che il 60% dei, eh, di chi attualmente sta facendo il dottorato, ehm, e questo apro una breve parentesi, ci, ci sono anche casi, abbiamo scoperto che ci sono anche casi di persone che fanno il dottorato, fanno l'assegno, riescono ad avere un contratto da ricercatore di tipo A, però poi non gli danno un contratto di ricercatore di tipo B e quindi ricominciano, e chiedono un altro dottorato, provano a fare eh, altri assegni di ricerca in un ciclo continuo che eh, non porta alla stabilizzazione. Eh, ebbene vi dicevo il 60% dei dottorandi dice eh, oh, che diciamo, vede del tutto molto del tutto probabile la, la possibilità di andare via dall'Italia a, a continuare a fare il lavoro che sta facendo o che vorrebbe fare. Infine abbiamo diciamo, creato una tag cloud per dare un po' di speranza. Eh, abbiamo chiesto descrivete con tre aggettivi il vostro lavoro e nonostante diciamo, la, la situazione che vi ho descritto molto brevemente e per questo mi dispiace perché i dati che abbiamo sono molto articolati escono fuori delle cose molto interessanti anche rispetto alle discriminazioni di genere che, si, che ci sono all'interno dell'università eh, nonostante questo il, la visione del proprio lavoro, del proprio ruolo eh, di, diciamo, di formatori e di ricercatori è comunque una, ah, una visione positiva per cui la maggior parte dice che descrive il proprio lavoro come un lavoro stimolante come un lavoro interessante e solo successivamente come vedete le parole sono più piccole quindi sono, hanno meno occorrenze eh, lavoro precario lavoro eh, impegnativo frustrante eh, eccetera eccetera con questo vi eh, saluto grazie Bene. Ora interviene Anna Soro, che è la presidente di un'associazione dei, dei freelance, dei consulenti del terziario avanzato, ACTA, e quindi andiamo avanti con questo mondo invisibile che sta diventando visibile. Ma intanto grazie per questo invito che mi dà sempre un'occasione di, di spiegare un po' il nostro mondo di cui molto poco si parla. Eh, siamo, per partire dal Jobs Act noi non siamo assolutamente contemplati dal Jobs Act, tutte le norme sulle tutele non ci riguardano né per quanto riguarda la disoccupazione eh, né su, altre, eh, su altri aspetti, non è una novità però, cioè, non è questo il primo governo che ci ignora perché ci hanno ignorato sistematicamente tutti i governi che l'hanno preceduto, quindi in questo non c'è nessuna discontinuità o meglio ci hanno sempre ignorato tranne quando c'era bisogno di eh, reperire delle risorse quindi noi abbiamo avuto una crescita fortissima dei nostri contributi previdenziali che sono partiti dal 10% nel 95, sono adesso al 27,72% 72 arriveranno al 33,72% se non si interviene per fermarli e sempre i nostri contributi sono aumentati per finanziare altre cose che potevano essere i prepensionamenti di altre categorie, l'apprendistato, l'aspi, eccetera, comunque cose che non ci riguardavano. In tutto questo qual è stata la posizione del sindacato? Ecco io devo dire che il sindacato non è stato dalla nostra parte, noi siamo nati come associazione perché il sindacato era completamente inesistente su questo. Non solo ma anche dopo che siamo nati la battaglia sui contributi ci ha visto spesso in contrapposizione con il sindacato. Adesso dentro il sindacato ci sono delle differenze però anche all'interno dello stesso sindacato ci sono delle posizioni che continuano a chiedere per esempio l'aumento dei nostri contributi ma cito anche un altro esempio il famoso bonus degli 80 euro a noi non sono stati dati ma i primi a chiedere che non venissero estesi anche agli autonomi è stato il sindacato e questo a mio parere non è assolutamente giustificabile o meglio vediamo come tutto questo viene giustificato, noi freelance come siamo visti o siamo finte partite IVA o siamo evasori? Da questi due stereotipi noi facciamo veramente fatica ad uscire. Allora noi sappiamo che ci sono i due problemi, nessuno lo nega, però proviamo ad affrontarli in maniera diversa. Intanto per quanto riguarda il discorso evasori esiste una parte del lavoro autonomo che sicuramente eh, ricorre in maniera sistematica all'evasione è difficile che questi lavoratori autonomi siano quelli che lavorano per le imprese o per la pubblica amministrazione, perché in questo caso si è pagati soltanto se si emette fattura. E allora noi chiediamo che anziché continuare a fare queste politiche che ci aumentano le tasse perché presuppongono che noi siamo evasori, io vorrei ricordare che fra tasse e contributi noi paghiamo più dei dipendenti, ma non abbiamo il welfare. Quindi è una situazione assolutamente insostenibile e non paragonabile a quella degli altri paesi europei, ecco, anziché continuare ad aumentare le tasse dove comunque chi è evasore non le paga, quindi non viene penalizzato, ma chi le paga si trova soffocato, e si trova... noi abbiamo un sacco di persone che non, sono, non stanno pagando i contributi dell'Inps perché non se lo possono permettere, oppure si fanno prestare i soldi, però li prestano ad usura perché non è facile neanche accedere a dei finanziamenti. O abbiamo anche la situazione di una nostra socia che è malata, malata di tumore no, e eh, non sta pagando l'Inps, ma tutto questo le creerà dei problemi. Adesso faremo una causa con lei in questa direzione. Però per dire che c'è proprio tutto un sistema che assolutamente non funziona. Allora quello che noi chiediamo è introduciamo dei regimi di vantaggio e facciamo in modo che questi regimi di vantaggio non siano accessibili da tutti ma soltanto siano accessibili a coloro che accettano di essere radiografati dal fisco in quanto ormai con i sistemi che ci sono è evidente che se lo Stato vuole può mettere in evidenza chi paga e chi non paga questo è stato anche affermato dall'Agenzia delle Entrate: gli strumenti ci sono. Allora, chi accetta di eh, ricorrere a, a, a strumenti assolutamente tracciabili dovrebbe poter accedere anche a dei eh, regimi di vantaggio. Sul secondo punto, le finte partite IVA: anche qua noi sappiamo che ci sono, sappiamo anche che i settori in cui il lavoro a finta partita IVA è più presente, sono quelli della pubblica amministrazione. Allora è inutile che si facciano delle norme, come quelle che si è tentato di fare più volte, che corrono il rischio semplicemente di non far lavorare più chi è vera partita IVA, ma che in realtà poi non incidono laddove devono incidere. Mi riferisco per esempio ad alcune norme che cercano di fissare chi è finto e chi è vero sulla base della monocomittenza o della durata del rapporto di lavoro con lo stesso committente. Questa norma, se applicata, fa sì che il committente anziché rivolgersi ad un freelance si rivolga ad un'impresa perché non vuole avere rotture di scatole. Quindi questo significa per molti di noi smettere di lavorare. Invece noi sappiamo che dentro la pubblica amministrazione abbiamo i medici, ormai anche gli infermieri che lavorano a partita IVA e tantissime altre categorie, non è un caso anche quello della ricerca, dei ricercatori universitari, cioè anche lì abbiamo delle forme di finto lavoro autonomo che si sostituiscono ad un lavoro dipendente, quindi se si vuole intervenire sulle finte partite IVA iniziamo da quelle. E ricordiamoci però che il discorso del welfare non è un problema solo di chi è finto, è un problema di tutti, cioè non è che se uno ha scelto di essere partita IVA, l'ha scelta oppure si è trovato in un mercato in cui si può lavorare soltanto come freelance debba rinunciare al welfare perché avere una tutela nelle situazioni di malattia per esempio o nella situazione di disoccupazione servirebbe a tutti anche a chi se l'ha scelto grazie grazie grazie Anna. Il senso dei lavori di questa mattina è anche quello di stabilire un, un filo che riesca a congiungere, che riesca a, a costruire le premesse di un'unità fra parti espressioni del mondo del lavoro diverse e il presupposto per, per stabilire questi legami è la chiarezza, la chiarezza con cui si esprimono eh, gli interessi delle persone che si rappresentano, quindi questo è un motivo ulteriore per ringraziare Anna per il suo intervento e adesso prende la parola Cristian Sesena che è segretario nazionale della categoria del, del commercio della CGL che è forse la categoria che è più in prima linea rispetto alla, al tentativo di rappresentare il, il precariato, il mondo in difficoltà. Cristian, approfittiamo... Per salutare Pippo che ci ha raggiunto. Non mi ero illuso eh, che gli applausi fossero per me, non vi preoccupate. Sull'onda dei ragionamenti che sono stati fatti finora io vorrei usare il tempo stretto e giustamente stretto che vi è stato concesso per raccontarvi una storia diversa rispetto all'immagine che del sindacato viene data e veicolata e faccio un inciso per Anna che ha parlato prima, il sindacato è pronto ad assumersi le sue responsabilità e ad ascoltare le critiche e al contrario di qualcun altro che invece non ascolta nemmeno le critiche quando vengono dalla sua base elettiva. la Filcams CGL è il più grande, la più grande categoria della CGL è formata da una segreteria di quarantenni eh, di cui io faccio parte. La segretaria generale è una donna, ci sono quattro donne e due uomini. Nonostante questo, la delega alle pari opportunità alle politiche di genere è stata affidata a me, a un uomo. Diciamo che in certe situazioni noi siamo abbastanza eh, avanti su determinate questioni, ma perché? Perché scusa riteniamo ti, che. Scusa se ti interrompo, eh, Pippo sta qui tutto il giorno, quindi se volete. perché se no sembra un po' strano. Ok. Riteniamo che la partita delle politiche di genere, la battaglia per la, contro le discriminazioni, debba avere finalmente come protagonisti gli uomini. E devono essere gli uomini a farsi carico anche di una battaglia di civiltà che sia diffusione di una cultura della diversità. Perché è diverso è bello. Noi rappresentiamo lavoratori invisibili. Le donne delle pulizie, quelle che probabilmente verranno qua dopo che i riflettori si saranno abbassati a pulire questa sala e ne abbiamo salvati 24.000 dagli appalti storici l'anno scorso che venivano licenziati dalle scuole rappresentiamo le cassiere degli ipermercati, quelli che per effetto della, eh, dello, de, della legge di Monti, che ha liberalizzato gli orari commerciali, ora lavorano sette giorni su sette e non hanno più possibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro. Conduciamo una battaglia politica contro questa legge, da anni, per il semplice fatto che riteniamo che ci sia e debba essere possibile una società diversa, in cui la domenica si può anche fare altro che andare a pascolare in un centro commerciale. Rappresentiamo anche i camerieri, i dipendenti di McDonald's e siamo stati i promotori assieme al sindacato americano del primo sciopero globale per i dipendenti dei fast food lo scorso maggio. Noi quindi facciamo azione di tutela verso i nostri rappresentanti che, rappresentanti che guardate non sono per nulla privilegiati come qualcuno vuole dipingere ma facciamo anche politica perché il sindacato ha il diritto, come ognuno di voi in questa sala, di fare politica. La politica non è una cosa sporca dal nostro punto di vista, la politica è un bene comune, la politica diventa sporca se le mani che la toccano sono sporche, ma le mani dei lavoratori non sono mani sporche. Sempre sull'onda del fare politica come Filcams abbiamo lanciato una campagna che si chiama Job Art, con la cultura si cresce, giriamo l'Italia e proponiamo di ragionare, non come è stato fatto nel decreto Arbonus del ministro Franceschini, ma assieme a tutte le parti di associare, far sposare cultura e turismo in questo paese per creare occupazione buona, non solo in termini di quantità ma anche in termini di qualità. Sul Job Art su Jobact, scusate, è stato già detto molto. Io aggiungo solo una cosa, che siamo nell'era dell'ossimoro, se si pensa che licenziare serva ad assumere. E poi, francamente, in questi giorni io sono un po' stanco della retorica del mito dell'imprenditore buono. Io mh, non penso che gli imprenditori siano cattivi, ma sentendo Ichino, che ha una cultura classica, ha studiato le favole di Gino, io delle favole di Kino mi sono un po' stancato, perché anche ieri sentire dire che gli imprenditori non hanno nessuna intenzione di eh, licenziare i dipendenti e che quindi c'è un rapporto quasi filiale e, eh, con i propri dipendenti potrebbe essere vero, ma se fosse così, se avessimo una classe imprenditoriale in questa, composta da una maggioranza di imprenditori come questi, probabilmente ieri non avremmo fatto sciopero perché ci sarebbe stato un patto sociale che ci avrebbe uniti in un momento di crisi come questo, cosa che non pare particolarmente praticabile. Chiudo, la sinistra è anche mia, è anche vostra, anche se oggi la sinistra pare ormai un termine sporco, un termine desueto, è come dire sì al posto di telecom per certe cose. Io credo che ci sia molto da fare invece per rifondare la sinistra, ma partendo dai problemi veri, non avendo paura dei problemi e partendo dall'anima che ognuno di noi ci mette tutti i giorni, a me piacerebbe un paese dove non ci si sente emarginati e diversi perché onesti e rispettosi delle regole, a me piacerebbe un paese in cui non ci si debba infliggere il lutto che per la prima volta io mi sono inflitto non andando a votare alle regionali, perché niente mi rappresentava e niente mi convinceva, vorrei un paese dove il lavoro ancora sia sinonimo di dignità, veicolo di cittadinanza attiva per tutti. E visto che siamo nell'era degli hashtag vorrei chiudere questo mio intervento coniandone e regalandovene uno, del nostro meglio, che ha un significato duplice, fare del nostro meglio ma anche essere fieri e convinti che a sinistra c'è ancora del meglio e lo possiamo rappresentare. Grazie. Grazie Cristian. E, e ora la parola a un altro rappresentante sindacale di un altro mondo che è un mondo del lavoro classico e che sta però entrando sempre di più nella sfera del lavoro da tutelare, del lavoro, del lavoro meno tutelato ed è quello del, dell'edilizia e, e quindi chiamo qui al palco Daniele David che è della, della Fillea CGL ed è anche del direttivo nazionale della CGL. Sì, innanzitutto grazie per, per questo invito perché penso scusami, che... Scusami, eh, poi si, si prepara Giacomo Stagni. Sì, grazie perché mh, una sinistra possibile non può non parlare della questione meridionale, del mezzogiorno e... Ehm, gli ultimi dati, diciamo, quello che, che in qualche modo ha descritto lo Svimez, il rapporto Svimez dà l'idea del disastro che, che è in corso in, uh, nel mezzogiorno in Sicilia in particolare. E, um, io penso che eh, sia um, oggettivamente complicato rappresentare tutto quello che è successo eh, in questi ultimi cinque anni in quel territorio, credo che eh, ci siano tre questioni su cui eh, su cui la sinistra deve, deve, deve interrogarsi, su cui deve intervenire, l'idea eh, che nel sud, nella mia città io sono del, del, di Messina, e gli edili in particolare hanno pagato nel tempo una concezione eh, dello, dello sviluppo centrata sulla cementificazione e il risultato è un territorio saccheggiato, è un territorio più fragile e migliaia di edili licenziati perché... Quello che è stato detto poco fa è importante, su cui ritornerò dopo, sulla questione anche della responsabilità sociale delle imprese, che è stata completamente dimenticata e, e si è persa nel nostro territorio, dove le imprese spesso hanno, sono stati soggetti attivi di corruzione, di evasione fiscale e di saccheggio del territorio. Allora la prima questione è che quel territorio, il sud, parte soltanto attraverso investimenti pubblici, perché il privato non ha nessuna intenzione di investire pensando all'interesse generale della uh, collettività. La seconda questione, non si può eh, non eh, riaggiornare eh, la lotta alla mafia. Terzo, l'idea di sviluppo non può più passare dalle mega opere e in più questo rapporto tra impresa e modello di sviluppo passa attraverso una nuova idea di partecipazione democratica anche nel rapporto con le imprese. Prima questione, la eh, crisi ha eh, non soltanto desertificato il territorio, ma in questo momento se si vuole, se si intende ripercorrere un'idea di sviluppo tradizionale, quel territorio, il sud, non uscirà dalla crisi. Allora occorre un piano di sviluppo che eh, intanto risponda all'emergenza sociale, all'impoverimento che si è creato in quelle, in quelle zone. Nella mia città moltissime, moltissime famiglie di operai sono letteralmente alla fame, nel senso che hanno, devono rivolgersi a, a strutture di assistenza. L'impoverimento di quel territorio non è rappresentato, non è raccontato perché è sgradevole mediaticamente. E, e in più eh, c'è una contraddizione tra la lettura che si fa di quel, ter di quel territorio, che è una lettura arretrata, e eh, la modernità anche su come per esempio la mafia si è... Eh, ramificata, mentre noi andiamo appunto appresso a grande, alla suggestione del ponte sullo stretto, la mafia ha puntato sull'energia rinnovabile, la mafia ha puntato sull'autostrada del mare, non punta più su quei settori su cui ancora noi insistiamo o il governo ancora eh, magari eh, fa qualche, qualche riferimento di troppo eh, allora noi dobbiamo declinare una nuova idea di modernità che appunto non passa da quella da quella, da quella idea ma passa dalla cura, dalla fragilità di quel territorio, dalla messa in sicurezza delle sue colline, la mia città ha subito un disastro qualche anno fa, ha pagato con 37 morti, una gestione folle della, del, della, del territorio delle, e della speculazione edilizia. E, e quindi una sinistra possibile deve ritornare a essere punto di riferimento di una modernità che appunto è un sistema scolastico che garantisce eh, l'istruzione e la, la formazione del cittadino democratico e non come sta succedendo in te, interi quartieri del, della mia città la dispersione scolastica che torna a diventare un fenomeno di massa e più e chiudo sulla eh, produzione come dire, della eh, distribuzione della ricchezza sociale che viene prodotta, i, miei, i lavoratori della, della, della mia città hanno costruito la ricchezza di poche famiglie hanno costruito le case delle, delle persone in maniera anonima, se guardiamo, eh, vi faccio un esempio quando si parla di demanzionamento, eh, le figure, il 98% degli iscritti alla edile sono tutti inquadrati tra primo e secondo livello, che sono i livelli più bassi, perché gli imprenditori con quei livelli risparmiano da dai 3 ai 5 mila euro l'anno su ogni lavoratore, quindi chi al governo parla di demanzionamento così allegramente dovrebbe riflettere su quello che significa sulla carne delle persone, e in più eh, quando, quando si dice che bisogna togliere al giudice la possibilità di intervenire sulla decisione dell'impresa di licenziare come se esistesse questa razionalità che per me appunto, è una razionalità neoliberista che in qualche modo cristallizza un rapporto di potere perché il rapporto di lavoro è un rapporto di potere e non si può lasciare a un'impresa e all'imprenditore il potere totale su una persona, perché quando in quelle fabbriche, quando in quei luoghi di lavoro non c'è più la, la possibilità di esprimere il proprio pensiero, di dissentire, di ribellarsi, perché quando c'è una ricattabilità sul posto di lavoro e sulla prosecuzione del posto di lavoro, il lavoratore accetterà di lavorare magari in un cantiere, in un luogo di lavoro tossico, perché magari è pieno di amianto, accetterà di lavorare 12 ore al giorno, accetterà di essere pagato di meno accetterà, come sta succedendo, di prendere la con i più ultimi e non col più, col più forte. E si guarderà in basso e si lascerà spazio alle tendenze razziste e fasciste che ancora stanno come dire, emergendo in questo Paese. Chiudo sulla questione dell'impresa. Io solo lo dico molto chiaramente. Io non credo più, visto che si parla di liberarsi di... Eh, come dire di convinzioni storiche non credo più che l'impresa sia lo strumento unico per la produzione della ricchezza io penso che ci siano anche altri strumenti io penso che si possa immaginare la produzione della ricchezza in forme diverse perché se devo essere sincero e devo dire le cose come stanno l'idea dell'imprenditore illuminato, dell'imprenditore che fa investimenti io non, non la riesco più a, a, come dire, a concretizzare nelle mh, condizioni materiali nella realtà materiale io vedo e chiudo, vedo che è sparita appunto la responsabilità sociale delle imprese, è sparito l'investimento, allora penso che se deve essere il pubblico questo, questa produzione di ricchezza per così dire non può essere più appaltata a soggetti privati soltanto interessati a speculare, grazie. Grazie Daniele, allora adesso... La parola è a Giacomo Stagni che da settembre nella segreteria della Camera del Lavoro CGL di Bologna quindi lo salutiamo anche come padrone di casa ma eh, voglio dire che la sua, la sua, il suo percorso che l'ha portato alla Camera del Lavoro di, di, di Bologna è un percorso che è stato strettamente dentro i luoghi di lavoro, le vertenze Dentro, quindi, la, la vita concreta di cui stiamo cercando di dare una, una immagine con questi nostri interventi. Grazie, Giacomo. Io penso, buongiorno a tutti, se mi permettete, buongiorno compagni, perché penso che questa sia una parola vecchia, ma una parola che ha un sapore di grande modernità e di innovazione. Io penso che per rifondare. Per ragionare su una politica innovativa di sinistra bisogna prendere atto di quella che è la realtà che oggi noi dobbiamo affrontare. Noi oggi, vado veloce perché 5 minuti sono pochi, ma cerco di stare, in 5 minuti. noi oggi a Bologna abbiamo perso dal 2007 a oggi il 25% delle aziende produttive nel bolognese, cioè per essere molto esplicito... Non abbiamo solo perso dei posti di lavoro che con una politica economica si possono recuperare, ma abbiamo perso definitivamente competenze che oggi non ci sono più e quindi non sono a nostra disposizione. Noi oggi a Bologna abbiamo eh, un record: abbiamo tante persone che da anni sono in cassa integrazione. Abbiamo una cosa che a Bologna non abbiamo mai avuto, noi a Bologna il tasso di disoccupazione è sempre stato anche nei momenti più pesanti di crisi del 2%, oggi siamo a un tasso di disoccupazione a Bologna che supera abbondantemente il 9% in una situazione di questo genere da questo punto di vista una situazione che è per la prima volta nel dopoguerra almeno dagli anni 50 un po' che si presenta eh, questo corrisponde al fatto che ci sono rotture di solidarietà sociale che rischiano di essere irreversibili per noi di fronte a queste rotture di, di, di, di solidarietà sociale che a Bologna Stiamo parlando non in zone depresse a Bologna, sta cominciando, se non stiamo attenti, fra un po' anche a Bologna inizia la guerra fra poveri. Noi oggi a Bologna stiamo avendo sempre di più lavoratori che per effetto della cassa integrazione e della disoccupazione non hanno, fanno, rischiano di essere sfrattati e lì si innesta una battaglia fra poveri, fra gli immigrati e i residenti, da questo punto di vista di un bisogno sociale. È chiaro che il Jobat di fronte a questa situazione, non solo è una risposta di destra, perché è chiaro che quando Alfano dice le riforme che pensavamo noi le stiamo facendo adesso, ha perfettamente ragione, ma non solo questo, ma è una proposta sbagliata, perché non solo non risponde alla crisi, ma va nella direzione di approfondirla ulteriormente. Parliamoci molto chiaro fra di noi. Il problema ragionare sul mercato del lavoro in una situazione dove il mercato del lavoro non c'è quel tema è come costruire le politiche di sviluppo non è solo sbagliato socialmente è anche sbagliato perché facendo così si aumenta la povertà si aumenta la precarietà e da questo punto di vista si aumenta la crisi perché guardiamo parliamoci chiaramente oggi la nostra crisi deriva dal fatto che le aziende eh, che oggi le aziende che vanno bene a Bologna sono le aziende che esportano. Tutte gli altre che vendono nel mercato interno, chiaramente diminuendo la ricchezza della società, è chiaro che diminuiscono anche ha le un effetto devastante da questo punto di vista. Quindi il primo problema che noi ci dobbiamo porre non è il mercato del lavoro, il primo problema che ci dobbiamo porre è qual è una politica industriale che dobbiamo mettere in campo, perché noi risolveremo il tema della precarietà solo se aumentiamo i posti di lavoro, se noi risolveremo. Il rischio è che ci dividiamo tutti quanti la miseria e come Renzi vuole fare, vuole spostare il conflitto da Roma in basso, fra l'altro vorrei ricordare che Renzi sta delegittimando anche i comuni e le regioni da questo punto di vista, quindi tutti i poteri in basso che possono governare questa cosa, per rendere esplicito di fronte a questa situazione è commovente che persone che prendono mille euro al mese e che fanno fatica ad arrivare a fine del mese abbiano scioperato per la seconda volta a Bologna e non per chiedere un aumento salariale vorrei ricordare da lì bisogna partire per unificare noi come camera del lavoro di Bologna abbiamo bisogno cosa stiamo facendo? Dico solo due cose. Eh, noi abbiamo un apparato produttivo di enorme ricchezza e competenza a Bologna. Noi da soli abbiamo salvato aziende tipo la Perla, tipo la Chemet, eh, potrei fare un lungo elenco, con gli strumenti che avevamo se c'era il giobatto approvato con questa logica contro la cassa integrazione degli strumenti conservativi, noi quelle aziende lì oggi non le avremmo più e non ci sarebbe stato elementi di... e sarebbe un'ulteriore perdita di ricchezza secondo... Abbiamo bisogno che parte una politica di investimento, una politica industriale. Noi oggi a Bologna abbiamo delle competenze per supportare questa politica industriale. Vogliamo fare una politica ecologica. A Bologna abbiamo la Breda Menarini Bus che oggi invece di ragionare su come potrebbe essere impiegato per eh, autobus ecologici, cose di questo genere, in un programma di investimenti di questo genere, Viene messa dallo Stato, dalla Finmeccanica, in vendita da questo punto di vista. Abbiamo da questo punto di vista un altro tema che ci dobbiamo porre, il tema degli, della politica industriale su come rientriamo gli investimenti perché da questo punto di vista abbiamo bisogno di investimenti, non per mantenere le cose che ci sono, ma per rinnovare la produzione e creare nuovi posti di lavoro, ad esempio sul dissesto idrogeologico, ad esempio. non per fare nuove case, ma per curare il territorio. Lì ho finito, voglio solo dire l'ultima cosa da questo punto di vista, scusatemi per il tempo che mi sono preso, eh, se vogliamo anche combattere il precariato, anche il pubblico deve fare la sua parte. Noi oggi abbiamo, noi oggi abbiamo, noi oggi abbiamo i comuni, le province e le regioni che per effetto dei tagli della, de, de, de, dello Stato rinnovano gli appalti sempre al massimo ribasso. E chi è che paga? Abbiamo ogni quattro anni i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro che prendono 700 euro al mese. Su questo è assolutamente inaccettabile per una politica di sinistra, per uscirne bisogna che unifichiamo tutti i saperi e tutte le competenze, questo è il vero compito di una politica di sinistra e scusate ma sul giobat penso tutto il male possibile, ne hanno già parlato gli altri, mi risparmio da questo punto di vista. Mentre si prepara a intervenire la Maria Pia Pizzolante di Tilt, Paolo deve fare una comunicazione di servizio. Sì, brevissimo. Per evitare l'effetto assalto ai forni, visto che tra non molti minuti facciamo la pausa, chi è in fondo può cominciare ad appropinquarsi per il desco. Invece mi dicono che funziona molto male lo streaming e sono mortificato, abbiamo dei problemi giganteschi di banda e mi scuso a nome dell'organizzazione, volevo comunque chiarire che nel momento stesso in cui finisce la diretta tutto il video è su Youtube e quindi lo potrete vedere comodamente in lieve differita, grazie mille, scusami, prego. Risolvere i problemi del mercato del lavoro non vuol dire solo parlare di regole del mondo del lavoro, lo faccio perché di regole mi sembra si sia già parlato abbastanza questa mattina allora io credo che dovremmo anche dirci che i problemi che riguardano il mondo del lavoro oggi sono l'assenza di due grandi cose, una è l'assenza del lavoro stesso e l'altra è l'assenza di un welfare davvero universale in questo paese. Il lavoro va creato, è stato detto prima di me, si possono fare tante cose per farlo. Di sicuro non si possono fare questo sblocca Italia e questa legge di stabilità perché non creeranno un posto di lavoro in più. Per quanto riguarda il welfare invece io credo che ognuno di noi abbia degli esempi tangibili, forse chi non sulla propria pelle lo ha sicuramente vissuto nelle proprie case, nelle proprie famiglie. Il welfare in questo paese è stato creato e continua ad essere purtroppo schiacciato sulla figura del lavoratore a tempo indeterminato classico bianco maschio e noi oggi invece abbiamo bisogno come il pane di rendere il welfare una cosa davvero universale che includa tutte e tutti perché altrimenti quando il welfare non c'è, al welfare si sostituiscono le organizzazioni criminali e noi oggi lo stiamo vedendo con tanta forza per esempio nelle periferie ma non sono cose isolate che accadono in posti particolarmente sfortunati della nostra penisola è esattamente il welfare che manca, che lascia le persone da sole e a cui si viene a sostituire al posto dello Stato la criminalità organizzata che tiene poi le persone sotto ricatto e le rende tutte e tutti meno liberi allora noi siamo tra quelli come Tilt eh, i promotori della proposta di legge di iniziativa popolare sul reddito minimo garantito, siamo convinti che quella sia una chiave con cui riaprire la possibilità per tutti e tutti di partecipare, di uscire dal ricatto, di essere liberi di poter prendere parte a cose come lo sciopero generale di ieri, perché io ho un cruccio che sicuramente mi consente sì di dire che ieri è stata una bellissima giornata di cui andiamo tutti fieri, ma il anche quello di pensare a chi ieri non si è potuto permettere di scendere in piazza, un po' perché non ha quel diritto e un po' perché ha perso la fiducia che qualcuno si interessi alla sua vita e si sente solo e abbandonato. Faccio un esempio che vale per tutti, ehm, di cui si è sentito parlare spesso, forse solo in campagna elettorale, che è quello dei centri per l'impiego. Pensateci un po': questo Premier diceva che la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stato occuparsene, quando l'Italia continua a essere fanalino di coda in tutta Europa per l'utilizzo dei centri per l'impiego. Solo il 3% delle persone si rivolge a un centro per l'impiego per trovare il lavoro, e tutto il resto, tutto il resto è appunto l'amicizia, la conoscenza il padroncino di turno a cui uno si affida perché non ha altro in cui sperare e noi tutto questo lo dobbiamo evitare. Escono in continuazione i bollettini di guerra, i dati dell'Ox, è stato citato prima lo Svimez, l'Istat, quello che più mi ha lasciato veramente perplesso in questi giorni è stato il Censis, perché lo stesso presidente del Censis che ci ricordava che il popolo italiano è un popolo che ha perso la speranza di cinici e disperati, che crede che nella vita se non hai qualcuno che ti protegge non ce la farai mai, ha nominato un secondo dopo il proprio figlio direttore di quell'istituto e non ditemi se non è questo che toglie speranze e possibilità ad un paese di crescere perché lo leva innanzitutto alle giovani generazioni, quelle verso cui dovremmo innanzitutto tendere e in questo naturalmente il richiamo al sindacato è d'obbligo, dobbiamo riuscire a essere portavoci e rappresentanti anche di tutte e tutti quei ragazzi che oggi non vedono un futuro davanti a sé e senza dei quali non riusciremo sicuramente a costruire un futuro per l'Italia. Chiudo perché voglio restare precisa nei tempi, ma fatemi dire due cose. La prima è che voglio ringraziare chi come... Pippo, Paolo, Eli oggi ci invita a continuare a domandarsi dov'è il possibile, a continuare un cammino di ricerca del possibile e a rifugire oggi più che mai le assolute certezze e la spocchia con cui queste certezze vengono portate avanti. E difese. E l'altra è che per me è possibile. Oggi più che mai costruire una sinistra con tutte e tutti voi e con tutte e tutti coloro che oggi non sono qui e che non erano in piazza ieri perché non se lo possono permettere. Ma la sinistra non si deve più permettere di compiere gli errori che ha fatto nel passato perché ha un bisogno incredibile di recuperare credibilità, non si può permettere di votare pacchetti come quello Treu che oggi rendono la sinistra debole perché è stata votata da tutti quella legge e noi oggi ne paghiamo le conseguenze con la precarietà. E la sinistra è possibile se ha i piedi ben piantati nella storia, se ricorda chi, come i sindacati, i lavoratori, hanno fatto lotte in questo Paese che ci hanno portato diritti e democrazia. Ma deve pensare oggi più che mai, prima di tutto, a chi da quella storia e dalla storia presente rischia di essere per sempre escluso. Se faremo così sarà possibile. Grazie Maria Pia, grazie. E adesso diamo la parola a Emanuele Pica che, che è una, un operaio dell'azienda dell degli, degli acciai speciali di Terni che, che si è segnalata in, questi, in queste ultime settimane per, per, la, vertenza, per la dura vertenza che c'è che stata contro, contro la chiusura, contro... La, lo smantellamento di una parte dell'azienda dell e, e adesso sarà Emanuele a dirci da, dal di dentro come si vive una vertenza di questo tipo Scusate allora eh, io proverò a spiegare l'accordo che è stato raggiunto anzi l'ipotesi di accordo che è stato raggiunto il 3 dicembre e proverò nella maniera più oggettiva a, a, a farvi capire quello che è nella realtà e come invece qualcuno lo ha mostrato all'Italia con un tweet. E c'è un'enorme differenza. Allora io poi vengo dalla parte quella, diciamo così, quella mh, più buona, perché faccio parte degli impiegati proprio, no? quindi sono il crumiro, l'impiegato, quello che comunque non ne fa della lotta, la sua ragione di, di esistenza. Allora, ehm, come ha detto giustamente chi mi ha preceduto, Giovanni, è stata una delle vertenze più dure che la storia si ricorda negli ultimi anni. Ha visto occupazione di palazzine dirigenziali, ha visto l'occupazione dell'autostrada dell Napoli-Milano, ha visto l'occupazione del comune per un mese, l'occupazione della prefettura, ha visto la più grande manifestazione che la città di Terni ricordi in questa manifestazione il PD ha avuto la bellissima idea di partecipare alla manifestazione ma senza bandiere, perché altrimenti la bandiera sarebbe stata troppo riconoscibile nei lavoratori e provava dei problemi. Tutto inizia nel 2011, inizia con il governo Male, con il governo Berlusconi e finisce peggio, passava in battuta, con il governo Renzi. Forse nel patto del Nazareno c'era anche l'accordo sulle acciaierie eternane, no? questo per per capire un po' poi come le politiche si susseguono. Si è concluso il 13 dicembre con questo preaccordo firmato da tutti i sindacati che eh, prevede l'allontanamento eh, diciamo, volontario di 290 persone, sull'accordo c'era, volontario significa che l'azienda incentiva l'uscita da parte dei lavoratori con un bonus di 80.000 euro lordi, e eh, utilizzando anche la procedura di mobilità, quindi diciamo da questo punto di vista l'azienda è stata magnanima. Ad oggi viviamo una situazione paradossale, i fuoriusciti sono più di 350, non ci sono state diciamo così, un, eh, una classificazione dei fuoriusciti, cioè sono le prime persone che sono uscite sono i lavoratori più professionali, chiaramente. quindi ci troviamo ad oggi ad avere, all'incirca 150 persone in più fuoriuscite con eh, linee che non hanno più personale per mandarle avanti diciamo questo è stata la prima fase in cui già io evidenziavo delle criticità sulla parte che riguarda gli investimenti allora nell'accordo si parla di 100 milioni di investimenti allora gli investimenti per loro sono la eh, manutenzione ordinaria forse diciamo così riva fatto scuola perché questi 100 milioni servono per il normale produzione, cioè la, a, aggiustare un macchinario, aggiustare un carroponte, verificare la, eh, gli impianti di abbattimento fumo, per me sono manutenzione ordinaria e non sono investimenti. Gli investimenti che noi chiedevamo come lavoratori erano quegli investimenti da fare per migliorare diciamo, la parte fusoria, la parte a caldo, quella più critica, perché non producesse più dei rifiuti. Perché la scoria con il nostro sistema è una scoria diciamo così, che è rifiuto, con delle migliorie anche di pochissimo, di circa 4-5 milioni. Questo rifiuto potrebbe essere trasformato in materiale da utilizzare e quindi investire di nuovo. Si parla di tutto meno che di questo. L'unico investimento che eh, c'è scritto diciamo, sull'accordo, che sono 20-30 milioni, quindi diciamo così, 10 milioni di investimento possono ballare, non sa bene la cosa, è lo spostamento della linea di Torino, che è passata purtroppo alla storia per il fattaccio diciamo del, dell'incidente di Torino dove ha visto coinvolte 7 lavoratori, e questo investimento, lo spostamento da Torino a Terni, ce lo paghiamo noi perché eh, l'azienda ha deciso mh, così in maniera anche diciamo, poco lungimirante di tagliare il 50% della contrattazione di secondo livello, cioè Terni oltre ad essere diciamo, eh, da un punto di vista industriale avanzata era molto avanzata anche da un punto di vista di relazioni industriali in cui fra l'azienda e i sindacati si erano creati. La contrattazione di secondo livello che permetteva ai lavoratori di guadagnare di più ma permetteva chiaramente di avere anche da parte dei lavoratori un impegno più forte. L'azienda ha deciso di tagliarlo, quindi da 18 milioni che venivano in energiti si è passato all'incirca ad 8 milioni, quindi quei 10 milioni di investimento per due anni in cui è previsto lo spostamento alla linea di Torino ce lo paghiamo noi lavoratori. Inoltre eh, un dato molto importante su questo il governo aveva sempre detto che comunque si sarebbe impegnato con l'azienda per, eh, per dare la possibilità alla stessa azienda di accaparrare e approvvigionare eh, l'energia elettrica ad un costo competitivo come succede negli altri paesi europei. Per fare questo però l'azienda deve investire 26 milioni per aderire al progetto di interconnessione europeo, quindi la costruzione di infrastrutture che permetteva eh, l'energia a basso costo. L'azienda E sull'accordo c'è scritto così, io leggo l'accordo, l'azienda inoltre è impegnata a valutare l'investimento, quindi significa che l'azienda non farà l'investimento. Altro eh, punto importante, la struttura commerciale. Group eh, per delle, de, degli investimenti sbagliati in, dal 2011 al 2014 ha perso all'incirca sui 10 miliardi per investimenti fatti eh, in paesi extraeuropei, in Alabama in cui ha, ha costruito un impianto siderurgico su delle valuti, e no, non è una botta, sprofonda veramente, quindi l'hanno venduta ad Asilo Mittal per una cifra di un miliardo e, e, e le, il costo era di circa 10 miliardi, solo lì hanno perso 9 miliardi aveva deciso di non occuparsi più di acciaio, quindi nel 2011 aveva creato un, uno spin off da mettere sul mercato che era stato acquistato dalla finlandese Utopumpu e qui che poi interviene la Commissione Europea perché la Commissione Europea, ormai ho capito e poi Ellie me l'ha spiegato, fa delle scelte politiche. La Commissione Europea decide chi avvantaggiare o meno dei paesi europei, sappiamo tutti che la Group è di proprietà tedesca le conclusioni sono abbastanza no? semplici e lineari vero? Sì. Allora, la struttura commerciale che è il fulcro dell'acciaio perché l'acciaio poi può decidere di venderlo o non venderlo, eh, perché ci può essere anche questo può decidere magari di venderlo a qualcuno che te lo paga di più e qualcuno che te lo paga di meno poi magari tutto l'acciaio che produce a Terni lo vende a qualcuno che te lo paga di meno e il bilancio va in rosso se il bilancio è rosso quindi non va bene l'azienda da chiudere perché lo e i lavoratori sono cattivi noi abbiamo detto che per stare e essere competitivi in un mercato globale bisogna avere una struttura commerciale in grado di aggredire il mercato, altrimenti le aziende, i produttori di acciaio cinesi, per ovvi motivi perché sono i leader sia per quello che riguarda i costi sia per quello che riguarda i prezzi, sicuramente avranno una partita semplice. Sull'accordo c'è scritto che comunque la parte commerciale rimane in Germania, e quindi sarà la Germania a decidere quello che l'Italia dovrà vendere. E quindi questo benedetto milione di tonnellate che è scritto sulla carta può variare tranquillamente e nell'eventualità non si raggiungesse un milione di tonnellate si va in cassa integrazione e la paghiamo noi la cassa integrazione, cioè, questo è l'accordo, c'è scritto qui tutto. Per quanto riguarda poi la parte di salvaguardia dei lavoratori, c'era tutta eh, la parte legata alle ditte terze, cioè all'indotto, noi dicevamo che il posto di lavoro non ci sono lavoratori di serie A e di serie B, il posto della ThyssenKrupp è uguale a chi sta con le ditte all'interno dell'azienda e quindi chiedevamo una clausola di salvaguardia. Questa clausola di salvaguardia non c'è, anche perché la multinazionale ha chiesto a tutte le ditte un taglio lineare del 20% sull'appalto che significa praticamente tagliare il 20% dello stipendio dei lavoratori che significa praticamente tagliare tutte le aziende che lavorano lì e che non hanno la capacità di essere competitivi con altre aziende su questo accordo non c'è nessuna clausola di salvaguardia concludo dicendo eh, che su questa vertenza ci sono i vincitori e ci sono i perdenti allora i vincitori sono i lavoratori che con dignità hanno fatto 40 giorni di sciopero sapendo di non percepire lo stipendio sapendo un po invidiosi delle politiche europee di fare un Natale austero perché chiaramente non percepiamo lo stipendio nota per tutti per capire quanto poi il governo è stato così incisivo con la, con, la, con la multinazionale tedesca. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto lo stipendio di ottobre. Ad oggi non abbiamo ricevuto lo stipendio di ottobre e non ho sentito nessun cinguettio sui tweet per dire queste cose. E I lavoratori sono i lavoratori e le famiglie dei lavoratori che, con dignità, hanno affrontato questa cosa, con dignità hanno affrontato le manganellate. Con dignità hanno difeso, hanno difeso e stanno difendendo un sito strategico per il Paese e, con dignità, sarebbero ancora disposti a stare davanti e a, a lottare. Purtroppo ci ritroviamo da soli e, quando dico da soli, dico da soli perché, in questa fase, secondo me, il sindacato ha commesso un grave errore. Poi c'è, eh, diciamo così, gli sconfitti: allora, lo sconfitto è il Paese Italia, è il sistema Paese Italia. Un paese che, allora, noi da Terni abbiamo il sindaco del PD, il presidente della regione del PD, il presidente del consiglio che è del PD, il presidente del semestre europeo che è del PD, noi come sistema Paese Italia non siamo riusciti a difendere un sito strategico. Un po' quello che succede, che è successo con l'Olivetti, un po' come no, cioè questo è. Per spostare la produzione non in paesi dove viene pagato meno il lavoro, ma viene risposta la produzione in Germania dove con un colpo di spugna nel 2012 era stato fatto un accordo in cui doveva chiudere uno stabilimento tedesco e ad oggi invece ci troviamo che in quello stabilimento che, dove, che doveva essere chiuso ci sono gli investimenti a danno dello stabilimento di Terni, questo è. Gli sconfitti è il Partito Democratico perché con troppa debolezza e troppa timidezza si doveva mettere davanti ai lavoratori, andare a prendere le mancanellate con i lavoratori e difendere il posto di lavoro e non lo fa. Gli sconfitti sono oggi, e questo me ne rammarico perché per chi mi conosce sa quello che, perché credo in un sindacato, è lo stesso sindacato. E quando Maurizio Landini disse davanti ai cancelli della Pignone l'accordo si fa ma non a tutti i costi qualcun altro è subito uscito a dire che Landini stava facendo d'altro invece di salvare i posti di lavoro e chiaramente l'ha messo in un angolo perché purtroppo le dinamiche sono queste e in una situazione in cui il paese Italia dovrebbe difendere non solo Terni ma la produzione di siderurgia da Taranto che sta prendendo una piega non so se poi entra in porto a Piombino che, passatemi il termine, per una botta di culo c'è stato l'investimento algerino di 500 milioni quando qualcuno già l'aveva dato gra gratis agli indiani perché questo è e a Terni, e a Terni invece che si fa l'opposto di quello che si dovrebbe fare o che è già stato fatto perché noi dicevamo che per difendere il sito oltre ad avere gli investimenti Dovevamo anche difendere la forza lavoro, il capitale sociale e quindi poter mettere eh, i contratti di solidarietà. Allora, per Terni i contratti di solidarietà non ci sono. Per Electrolux, dove eh, Deborah Seracchiani presa a male parole l'allora ministro del lavoro Zanonato, ci sono stati i contratti di solidarietà. Allora questo è il problema. È un paese che è schizofrenico, che non ha una linea guida che non ha politica industriale e che vive sui tweet di qualcuno. Grazie, grazie Emanuele. Ora l'ultimo intervento di questa mattinata, Andrea Ranieri. Faccio presto, mi permettete, siccome è stato parlato, un giudizio e una valutazione sullo sciopero di ieri, prima del tema che vorrei, che vorrei svolgere. Il Presidente Renzi ha detto ha preso atto che lo sciopero c'è stato e che gli scioperi vanno rispettati, ma che poi le decisioni e le scelte politiche si fanno in Parlamento. D'accordo? Infatti il sindacato non pretende di fare le leggi, pretende di discuterne quando le riguarda. Però, Presidente Renzi, si fa in Parlamento e non al Nazareno anche la riforma della Costituzione. Bisognerebbe, bisognerebbe che se ne ricordasse e la l'avesse presente. Renzi è riuscito nella grande il più grande risultato di questo periodo a rivitalizzare il sindacato C'è riuscito guardate è un percorso ancora tutta da fare ma mentre la CGL fino a ieri l'altro era vista dal lavoro autonomo, precario, dai giovani come una roba e alcuni, e alcuni problemi ci sono ancora, sono venuti fuori oggi con l'intervento dell'amica della, dell compagna di Acta ci sono ancora tutti però, però il fatto che l'abbia chiamata così duramente in causa ha fatto della CGL oggi e del sindacato il punto di riferimento di un conflitto sociale largo. Ieri c'erano composizioni diverse, ma i cortei della CGL ce l'hanno anche e di autonomi. Certo, non basta, non basta. Bisogna davvero fare un lavoro di lunga lena, cambiare pelle e le cose che ha detto Lanis, il compagno della FIRCAMS che è intervenuto, indicano anche le linee di questo processo. Sarà un processo difficile, ma oggi, anche per merito di Renzi, ce ne sono le possibilità. Ce ne sono la, le possibilità. E questo, e questo è, è un grande risultato. Io volevo però. Spendere tre parole, andrebbe su questo, meriterebbe forse, forse come è possibile, sarebbe anche necessario fare un'iniziativa centrata, costruire un minimo di collegamento fra Job Act e la buona scuola. Che poi significa, scusatemi la rozzezza, costruire un collegamento fra il liberismo del mercato del lavoro e il liberismo dell'anima. Perché? Perché la buona scuola è in grande parte liberismo dell'anima, liberismo dell'anima. Allora, se uno deve pensare a quali sarebbero le cose necessarie per far ripartire il lavoro in Italia, certo, deve pensare alla politica industriale, ha detto delle cose molto belle il compagno Di Terni che ha parlato prima di me, ma c'è anche un problema l'innovazione produttiva l'innovazione sociale in Italia è frenata dal basso livello di istruzione, dal basso livello di competenze della nostra popolazione che lavora, è un freno oggettivo, è un freno oggettivo io l'altro giorno alla cosa dei giovani democratici ho partecipato alla cosa su Smart City cioè come rendere le città più intelligenti attraverso la tecnologia bla bla bla si sappia, si sappia che se non facciamo un grande lavoro di istruzione e di formazione permanente, quelle cose lì non esistono. Oppure se esistono sono destinate a creare ancora più disuguaglianze di oggi. Perché vedete, se il welfare si personalizza, se io posso scegliere da casa i miei percorsi di welfare su internet... Beh, la divisione fra chi sa e chi non sa diventerà quella che decide l'accesso al welfare, le code sono terribili ma le code sono in qualche modo democratiche, c'è chi arriva prima, se tu entri nell'idea sacrosanta che devi gestire queste cose attraverso il sapere e l'informatica, guardate ragazzi che se non c'è un grande lavoro per superare il drammatico gap lo spread più grande che ha l'Italia rispetto all'Europa nei livelli di competenze delle popolazioni che è adulta che lavorano ci riusciamo. C'è una grande questione di uguaglianza oltre che di innovazione. Ha una grande questione di uguaglianza. La buona scuola non mi pare che la fronti da questo punto di vista. Non c'è cenno delle diversità che c'è nei livelli di istruzione fra i licei e i professionali. Tra il nord e il sud del paese, fra dove sei nato, da che famiglia, in che territorio? Non c'è celato. Non è questo il suo obiettivo più fondamentale. Non è l'uguaglianza e l'inclusione, ma è il merito. Ecco, sul merito e la meritocrazia dovremo una volta fare una discussione seria perché ha convinto troppa gente anche a sinistra. È una puttanata No, scusate, è, è, è. è un'altra roba. Rispetto. Rispetto alla scuola delle capacità che riusciva a valorizzare i saperi di tutti, il sapere delle mani, delle occhi, delle orecchie, perché partiva dalle persone. E, guarda, e senza fare gerarchie tra loro, eh, ma cercando di tutti di valorizzare quello che di buono c'era. Guardate che la scuola delle capacità è anche l'unico modo, l'uguaglianza è anche l'unico modo per valorizzare le diversità. Perché la scuola del merito livella. Tutti alla ricerca, no? Di arrivare primi, anche se poi quando andiamo sul mercato del lavoro ragazzi, sono tutti ultimi eh? perché poi si parla di scuola lavoro, vi pongo un problema su questo finisco perché Paolo e Gianni mi guardano male, ma scuola lavoro, magnifico, magnifico, no? dice re nella buona scuola, benissimo, io sono sempre stato ho fatto tanti anni sindacalista, uno che sostiene che il lavoro è cultura, che non si può tirar via. E però ragazzi, in che imprese i ragazzi vanno a fare gli stage? E quali sono? Quante sono le imprese che in Italia sono in grado di garantire ai ragazzi che sono a scuola un'esperienza formativa reale e non fare degli stage sottopagati? Quante sono? Perché se vado a vedere l'anagrafe delle imprese italiane, scopro che sono le imprese in Europa che hanno il minor numero di diplomati e di laureati a lavorare, dove le competenze richieste sono minori, dove c'è il precariato, il precariato uccide le competenze, perché i ragazzi escono da scuola beh, con qualche problema, dopo due anni che lavorano, se il lavoro è povero ed è qualificato, ne hanno ancora meno di quanto sono usciti da scuola di competenze. Allora, il problema sarebbe che ci ponessimo... Il problema di cosa vuol dire impresa formativa, quale deve essere la responsabilità sociale dell'impresa non solo rispetto al territorio ma rispetto ai propri lavoratori. Io ho un'idea, un'idea di mettere nel nostro patto repubblicano che l'impresa deve essere rispetto agli operai come il comune rispetto a un fiume, no? Quando un fiume lo attraversa un comune deve dimostrare che è uscito meno inquinato di prima. Ebbene l'impresa formatrice è quella in cui i lavoratori escono avendo più competenze e più sapere di quando ci sono entrati, che ha cura di loro e non meno e non più dei qualificati. Questa è una grande battaglia di uguaglianza ma anche necessaria all'innovazione produttiva e all'innovazione sociale del Paese. Grazie. Buon pranzo a tutti, ci rivediamo alle due e mezza, esatto, esatto. puntuali.